Buongiorno a tutti, nella lezione di oggi parleremo dei sistemi lineari. Nelle lezioni precedenti abbiamo analizzato le metodi, i metodi di risoluzione delle equazioni di primo, di secondo e di grado superiore al secondo, caratterizzate però dalla presenza di un'unica incognita e quindi di un'unica eh, variabile da determinare. Adesso analizzeremo in questa lezione i sistemi lineari, quei sistemi o le operazioni matematiche che consentono di risolvere problemi più complessi in cui compaiono più di una incognita. Cominciamo la lezione andando a richiamare quelle che sono le equazioni lineari. Questa volta però caratterizzate da due incognite, sono lineari, di conseguenza sono equazioni di primo grado, caratterizzate, come detto, da due incognite, quindi per esempio questa equazione che vedete qui scritta, dove le incognite, evidentemente, sono sia la x che la y. Una soluzione di un'equazione di questo tipo corrisponde a una coppia di valori da attribuire alla x e alla y che rende il primo membro uguale al secondo membro, quindi che rende vera l'uguaglianza. Uh, è possibile pensare di risolvere un'equazione lineare di questo tipo andando ad attribuire diversi valori alla uh, x, per esempio, e ricavando i corrispondenti valori della y. In questo modo ci accorgeremo facilmente che le coppie x-y che forniscono una soluzione a questa equazione sono in realtà infinite e di conseguenza avremo a che fare con un'equazione lineare in due incognite sempre indeterminata. Per poterla risolvere, vale a dire, è necessario inserire un'ulteriore informazione, ovvero un'ulteriore equazione che consenta tramite un sistema di risolvere il problema più complesso di due equazioni in due incognite. E allora iniziamo proprio in questa lezione quelli che sono i sistemi di due equazioni lineari in due, in, in due incognite. Che cosa è un sistema di equazioni lineari in due incognite? È un insieme di equazioni in cui evidentemente compaiono le stesse incognite per le quali ci chiediamo quali siano evidentemente le soluzioni comuni, ovvero ci chiediamo se esistono la o le coppie XY di valori che soddisfano contemporaneamente le due equazioni. Questo nel caso evidentemente di un sistema di equazioni lineari in due sole incognite. Per indicare un sistema si scrivono quindi le equazioni in colonna, facciamo un esempio, 2x meno y uguale a 1 oppure meno 3x più 2y uguale a meno 2, quindi si mettono ordinate evidentemente, e si racchiudono in una parentesi graffa che sta ad indicare il simbolo matematico sostanzialmente con cui si indica il sistema. Le soluzioni comuni a tutte e due le equazioni eh, sono le soluzioni del sistema. Sistema che esattamente come le equazioni lineari che abbiamo visto in precedenza può essere determinato nel caso in cui il numero di soluzioni sia finito, indeterminato nel caso in cui il numero di soluzioni nel sistema sia evidentemente infinito o impossibile nel caso in cui non esista nessuna coppia XY che restituisce, diciamo, la, um, la, la, la verità della, delle, delle due uguaglianze. Un sistema formato esclusivamente da equazioni di primo grado, come abbiamo detto, è detto sistema lineare, ed è di questo che daremo nota in questa breve eh, lezione sui sistemi. Eh, prima di vedere il sistema lineare eh, accenniamo esclusivamente al modo in cui si calcola il grado di un sistema, il grado di un sistema è un concetto molto importante perché da esso dipende anche, ad esempio, il numero di equazioni che bisogna inserire all'interno del sistema, ma anche le variabili che dobbiamo analizzare. Il grado di un sistema non è altro che um, il prodotto dei gradi delle singole equazioni che lo compongono. Di conseguenza se noi abbiamo due equazioni lineari in due variabili e abbiamo due equazioni di queste per risolvere il sistema, il sistema sarà di primo grado perché sia l'una che l'altra sono evidentemente equazioni di uh, primo grado. La forma normale di un sistema è quella che vediamo qui rappresentata, quindi ax più by uguale a c, a1x più b1y uguale c1. In questo caso noi abbiamo che a a1b b1 sono evidentemente i coefficienti delle incognite, a e a1 della incognita x e b e b1 dell'incognita y, mentre c e c1 vengono definiti i termini noti della, delle due equazioni, rispettivamente c e c1. Uh, vediamo un primo metodo uh, di risoluzione di un sistema, che è il metodo uh, di sostituzione. È uno dei metodi sicuramente più utilizzati per quanto riguarda i eh, sistemi, diciamo a prescindere dal grado, e immaginiamo di applicare questo metodo direttamente a un sistema così fatto. Quindi dove abbiamo due equazioni, nelle nostre due incognite, entrambe le equazioni di primo grado. Per risolvere un sistema, con il metodo della sostituzione, lo si riduce questo sistema nella sua forma normale, così come abbiamo già fatto, e si applicano eh, attraverso diciamo, i principi di equivalenza delle equazioni che abbiamo già visto in eh, qualche lezione fa. E, mm, e il metodo della sostituzione consiste, come primo passaggio, nell'andare a esplicitare, cioè nell'andare a trovare... Um, una delle due incognite. In particolare noi possiamo pensare di utilizzare la seconda equazione esplicitando la y, quindi lasciamo la y nel eh, primo membro, e andando poi a sostituire al posto della y della prima equazione il valore appena trovato. E quindi al posto di quella y ne troveremo 3x, invece di avere meno y andremo a mettere meno, meno 2x meno 3 uguale a meno 7. Diventa di conseguenza 3x più 2x più 3 più 7 uguale a 0, la seconda equazione la lasciamo in questo modo, e quindi abbiamo ottenuto praticamente una um, equazione in un'unica incognita, quindi nell'incognita x, che facilmente possiamo andare a risolvere, ci verrà 5x uguale meno 10, con y uguale meno 2x meno 3 ovviamente, e ancora l'ultimo passaggio, x uguale a meno 10 diviso 5, andando a dividere il primo e il secondo membro per 5, quindi otteniamo la x, che è pari a meno 2. L'ultimo passaggio consiste nell'andare a sostituire il valore appena trovato della x, che costituisce la soluzione per la x, nella seconda equazione, quindi y uguale a meno 2 per x, ossia meno 2, meno 3. E abbiamo così trovato x uguale meno 2, y uguale meno 2 per meno 2, 4, 4 meno 3, 1, e quindi abbiamo trovato la coppia meno 2, uno che costituisce la soluzione del nostro sistema applicando il metodo, come abbiamo detto, di eh, sostituzione. Uh, abbiamo detto in precedenza che i sistemi possono essere determinati, indeterminati, o, ovvero anche impossibili. In particolare per i sistemi determinati, che abbiamo detto sono sistemi in cui le soluzioni sono mh, costituite da un numero finito, riscrivendolo nella forma normale, quindi AX più y uguale C, A1X più B1Y uguale C1, noi abbiamo che il sistema è determinato se il rapporto tra A e A1 è diverso dal rapporto fra B e B1. Il sistema invece è impossibile se il rapporto fra A e A1 è uguale al rapporto fra B e B1 ed è diverso dal rapporto fra C e C1, e infine il sistema risulta essere indeterminato nel momento in cui tutti i rapporti a A1 B, B1 e C, C1 sono uguali tra di loro. Se ci pensiamo, se succede una cosa del genere, vuol dire praticamente che le due equazioni sono, eh, le, sono identiche sostanzialmente, eh, la seconda equazione o la prima equazione sono la stessa equazione moltiplicata per un coefficiente, quindi tutti i termini sono moltiplicati per il medesimo coefficiente quindi di fatto non è un sistema di due equazioni differenti ma sono, è un sistema di due equazioni identiche e il sistema sarà appunto indeterminato. Vediamo eh, rapidamente eh, altri metodi eh, per risolvere i sistemi lineari, un metodo molto importante è il metodo del confronto, che sostanzialmente è il metodo che viene applicato in geometria analitica per trovare il punto di intersezione fra due rette, poi lo vedremo quando parleremo di geometria analitica. Il metodo del confronto sostanzialmente eh, richiede, un eh, primo step, di andare ad esplicitare una delle due variabili sia nella prima che nella seconda equazione. Quindi ritorniamo all'esempio che abbiamo fatto, lo riscriviamo qui per memoria, 3x meno y uguale a meno 7 e 2x più y uguale meno 3, quindi vuol dire andare a esplicitare in un, per quanto riguarda una delle due variabili, per comodità direi di esplicitare sia la prima che la seconda equazione rispetto alla y e quindi otteniamo y uguale a 3x più 7 e y uguale a meno 2x meno 3. A questo punto uguagliamo le due espressioni ottenute. Si ricava, in questo modo, una equazione nella quale compare solo ed esclusivamente l'altra incognita. Quindi teniamoci una delle due, in particolare ci teniamo la seconda, e al posto della prima andiamo a uguagliare i secondi membri delle due equazioni, 3x più 7 uguale meno 2x meno 3. Eccola qua l'equazione che ci consentirà di ricavare la x, perché è ovviamente è l'unica incognita presente, Nuovamente abbiamo 5x uguale meno 10 e quindi siamo arrivati allo stesso punto, diciamo, del metodo che abbiamo applicato in precedenza, cioè quello della sostituzione, in cui ricaviamo che x è uguale a meno 2, sostituendo poi il meno 2 all'interno della seconda equazione abbiamo y uguale, di nuovo 4 meno 3 1. E di nuovo, ovviamente, la coppia ordinata a meno 2 1 costituisce, come abbiamo già visto in precedenza, la soluzione di questo sistema. Un altro metodo ancora per risolvere i sistemi lineari è il metodo di riduzione. Il metodo di riduzione viene anche comunemente chiamato metodo di addizione e sottrazione perché consiste nel uh, sommare o sottrarre membro a membro di, una di, due, di due equazioni del sistema. Prendiamo un altro esempio rispetto a quello precedente, un altro sistema, sempre ovviamente lineare, Il primo passaggio di questa tecnica prevede di moltiplicare una o entrambe le equazioni del sistema per fattori non nulli, in modo tale che i coefficienti di una delle due variabili possano essere uguali o opposti tra di loro. Per esempio possiamo moltiplicare per 5 la prima equazione, per 2 la seconda equazione, ottenendo 10x meno 15y uguale 25 per quanto riguarda la prima, e la seconda invece si trasforma in 10x più 25. 4y uguale a 6. A questo punto abbiamo ottenuto che i coefficienti dell'incognita x sono tra di loro uguali e possiamo pensare di andare a sottrarre, eh, termine a termine, la seconda equazione alla prima equazione, ottenendo una terza equazione, dove la variabile x non compare più perché si annulla, meno 19y uguale 25 meno 6, 19. A questo punto andiamo a ricomporre sostanzialmente il sistema di partenza mantenendo, per esempio, la prima equazione e sostituendo alla seconda quella che abbiamo appena trovato, che è combinazione, sostanzialmente combinazione lineare delle prime due, e che, soprattutto, è un'equazione in unica incognita che ci consente di andare a ricavare la y, dividendo evidentemente per meno 19, quindi la y sarà pari a meno 1, e, come al solito, prendiamo la y, la risostituiamo all'interno della y della prima equazione e andiamo a ottenere la x, quindi 2x sarà uguale a 3y più 5, e quindi otteniamo che x sarà uguale a 3 mezzi y, quindi 3, meno 3 mezzi più 5 mezzi e y uguale a meno 1. L'ultimo passaggio, meno 3 mezzi più 5 mezzi evidentemente fa 2 mezzi, ossia 1, e per quanto riguarda la y il valore meno 1. Quindi, Cosa vuol dire? Che abbiamo trovato la coppia eh, di valori x, y che soddisfa eh, e risolve il sistema e corrisponde a 1 1. Un ultimo metodo che possiamo uh, vedere uh, ed è uh, diciamo applicabile con grande efficacia soprattutto per i sistemi caratterizzati da un numero di equazioni superiori a due, quindi molto efficace ad esempio per i sistemi di tre equazioni in tre incognite, è il metodo di Kramer, lo vediamo adesso applicato sempre a un sistema lineare comunque in due incognite, quindi metodo di Kramer o metodo del determinante. Quindi um, definiamo intanto che cos'è questo determinante. Il determinante del sistema lineare, si indica con D, ha questa forma matematica, questa struttura matematica e corrisponde di fatto al prodotto di questi, dei fattori in questa diagonale meno il prodotto dei fattori in quest'altra diagonale, quindi altro non è che A 1 meno A1B. Come al solito, a, a1, b e b1 sono i coefficienti delle incognite nel sistema normale che abbiamo visto in precedenza. Allo stesso modo è possibile definire altri due determinanti. Il primo di x corrisponde al determinante ottenuto eh, dall'espressione del determinante del sistema, dove andiamo a sostituire ai coefficienti della x, ossia della prima colonna, i coefficienti dei termini noti. Per cui, al posto di a e a1 avremo c e c1, al posto di b e b1, lo stessi valori di prima. In questo caso il determinante sarà pari quindi a cb1 meno bc1. Ugualmente definiamo il determinante di y che invece sarà ottenuto andando a sostituire questa volta i coefficienti della y, quindi della seconda colonna, i coefficienti dei termini noti. Quindi qui avremo a e a1 e qui al posto di bb1 avremo questa volta cc1. E quindi otterremo a c1 a1c. In questo modo è possibile andare a scrivere le soluzioni del sistema x pari a b1 c meno b c1 fratto a b1 meno a1 b e y che invece sarà uguale ad a c1 meno a1 c fratto a b1 meno a1 b. Come si vede i denominatori sono identici tra di loro ed in particolare sono uguali al determinante del sistema, mentre, per quanto riguarda la x, il suo numeratore corrisponde al dx e, per quanto riguarda la y, il suo denominatore corrisponde a quello che abbiamo chiamato dy. E quindi possiamo, evidentemente, scrivere la x come dx fratto d e la y come dy fratto d. Importante sottolineare che, nel caso in cui d sia una quantità diversa da 0, il sistema è determinato e la soluzione è quella che abbiamo indicato qua sopra. Se invece d è uguale a 0, il sistema risulta impossibile nel caso in cui dx è diverso da 0 oppure dy è diverso da 0. Risulta invece indeterminato nel caso in cui appunto d sia uguale a 0, dx uguale a 0 e dy uguale a 0. Vediamo anche qui una rapida applicazione del metodo eh, di Cramer a un sistema, in particolare 3x meno y, quello che abbiamo visto già per il metodo di sostituzione, il metodo di riduzione, 2x più y uguale a meno 3. Primo passo, calcolo del D determinante del sistema, quindi mettiamo i vari coefficienti delle incognite in ordine, 3, 2, meno 1, 1, sarà uguale a 3 prodotto di questa colonna, meno il prodotto di quest'altra, quindi più 2 uguale a 5. Andiamo a calcolare quindi il dx, questa volta la struttura prevede che al posto di 3 e 2 ci siano meno 7 e meno 3, meno 1 e 1 invece rimangono, e quindi sarà meno 7, di nuovo meno 3, e infine, quindi fa meno 10, e infine il dy, che sarà 3 e 2 per la prima colonna e la seconda andiamo a sostituire i valori dei termini noti. E quindi otteniamo meno 9, meno meno 14, quindi più 14, e quindi 5. Come abbiamo detto, essendo d diverso da 0, abbiamo che il sistema è determinato e le soluzioni che abbiamo già visto in precedenza sono x dx fratto d, e quindi sarà meno 10 fratto 5, ossia meno 2. y sarà invece dy fratto d, che è uguale a, abbiamo detto, 5 fratto 5, e quindi uguale a 1. La coppia ordinata, meno 2, 1, costituisce perciò la soluzione del sistema determinato. Con questo abbiamo finito la lezione che riguardava i sistemi lineari le tecniche di risoluzione di questi sistemi. Eh, vi invito a, a vedere sulla piattaforma tutti gli esercizi che abbiamo collezionato per quanto riguarda questo argomento, così come le dispense, e eh, ci, noi ci rivediamo nella prossima lezione in cui invece andremo a, a, a discutere il tema delle disequazioni.